Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi apriremo insieme e unboxeremo insieme La Cinetic Sand profumata Eccola qua, io ho scelto la ciliegia E poi una Cinetic Sand piccolina Scusate se l'ho aperta, ma no. eh, mi piaceva un sacco Appena l'ho vista, eccola qua questa piccolina Ma prima di tutto vai con la sigla! Quale possiamo aprire? Prima, questa qua profumata o questa piccolina. Vi do 3 secondi per scegliere quale aprirò 3, 2, 1. Ovviamente aprirò prima questa, perché è più piccola. E beh, questa la apriremo dopo, mettiamola qua sotto, ecco qua, apriamo. Ovviamente io ho scelto il blu, da come vedere. Qua c'è la scritta Cinetic End. Non si so è ben stampata, però eccola qua. La mettiamo giù. De dovrebbe scendere. Ecco fatto! Che bella! È bellissimo! È così soddisfacente. Poi, Sinus! Sì, sbaglio si sì, questa è, la, è sabbia vera ecco me ho letto che bella guardate uh. beh uh. ecco ve la faccio vedere chi vicina un attimo ok faccio una pallina eccola qua Blu. guardate pop che bella, ovviamente allora questa non profuma, cioè profuma di sabbia ok, la mettiamo dentro però ne conservo un piccolo pezzettino dove dopo la mischierò con quella rossa oh mamma mia e poi dopo vedremo che colore farà ecco qua, spostiamo questo micro pezzettino questa la chiudiamo ed ecco qua come sempre c'è la, la cinetic sand con la, eh, il profumo di ciliegia ed è rossa adesso la apriamo come si apre facciamoci aiutare la gina la forbicina ecco qua però state attenti perché qua c'è una cosa per richiuderlo quindi credo che sia sì. Mm, non lo so che bella guardate che bella c'è una mini cilie mm, che profumo già da qua si sente un profumo così intenso e buono poi se non sbaglio sì, ci doveva essere anche eh, vaniglia, cioccolato e mela verde a me mi è piaciuta molto questa perché ho pensato, mh, mela verde non c'era purtroppo. Eh, cioccolato e vaniglia mi sembravano tipo un po' nauseanti, perché a volte mi viene un po' la nausea sentendo troppo questi odori. E ho detto ciliegia magari è meglio, apriamo. Ecco qua. Wow! Ah, c'è anche un sacchetti. Eccolo qua questo è il sacchetto con la cinepic sand mm. e mm, dentro c'è già un profumo guardate qua non c'è niente ovviamente perché okay, è per richiuderlo adesso lo spostiamo e lo apriamo vediamo se riesco così ah, eh sì mm. Mm, che profumo di ciliegia qual è il, il vostro frutto preferito? Il mio è l'anguria Miami, la adoro. Non perché è rossa, ma perché mi piace molto così questo, questo gusto qua. Wow, che bella, guardate, oh, aspetta, spostiamo qua il blu, la togliamo tutta dal sacchettino e anche una grossa quantità. Quindi, se la vostra prima è già una grossa quantità, guardate. Oh mettiamo però l'odore sapete i profumelli? sa proprio profumello alla ciliegia ed ecco qua il colore ecco qua guardate che bello e è un sacco ed è anche morbida morbida più morbida dell'altra è anche liscia liscia liscia è bellissima e ovviamente ve le consiglio adesso però prendiamo un micro pezzettino e spostiamo l'altra prendiamo anche il blu ecco i due colori scegliete il vostro preferito ah ma qual è il vostro colore preferito? se lo sapete il mio è l'azzurro quindi per me mi piace questo qua però anche questo rosso non è male Oh, è un pezzettino questi due colori cosa formeranno scrivetelo giù nei commenti mescoliamo tutto per bene wow che bello guardate mi piace molto molto mm. mi sa che ho già visto qual è il suo colore e è... Viola se non sbaglio. Aggiungiamo ancora un pochino di blu. Così. Ecco fatto. Ecco qui. Mescoliamo per bene. Wow, che bello. È favoloso. È troppo bello questo colore. è viola quindi se avete detto viola è questo il colore ovviamente wow che bello è piccolo ma carino questa piccola la mettiamo di qua ma questa è super gigante guardate aspettate Dobbiamo a tagliarla è un piccolo pezzino ovviamente se lo volete fare state attenti, io uso le forbici con la punta arrotondata proviamo a tagliare, aspettate facciamo così, va? oh Olè. Oh! guardate un pezzettino più o meno di cinetic sand tagliata wow se volete essere salutati ovviamente da scrivere nella mia email che troverete in blu o come ho detto negli altri video la troverete sotto al link in descrizione e per oggi salutiamo Luca, ciao Luca! Wow che bella, questa è più morbida dell'altra, non so perché, per me è per il profumo, wow! Quindi se questo video vi è piaciuto mettete i like, entrate a far parte del Club dei Camillini, attivate la campanellina e ciao!